Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di marzo 2022. Sono solo due le date da segnare in agenda, quella del 16 e quella del 25 marzo. Il 16 marzo 2022 è la vera e propria data da bollino rosso. Nella giornata si concentrano buona parte degli adempimenti del mese. Partiamo da quelli legati alla certificazione unica. Scade il termine ultimo per l'invio telematico del modello da trasmettere, nello stesso giorno deve essere effettuata anche la consegna al percipiente, anche per permettere la predisposizione della dichiarazione dei redditi. La consegna al lavoratore segue la scadenza indicata sia nel caso in cui i redditi siano interessati dal modello 730 precompilato, sia per quelli corrisposti ai lavoratori autonomi. Nella stessa data sono previsti adempimenti collegati appunto anche al modello 730 precompilato. Devono infatti essere inviati i dati relativi alle spese detraibili sostenute dai contribuenti, in questo caso l'adempimento riguarda i soggetti terzi, i quali devono inoltrare il flusso dei dati all'Agenzia delle Entrate per permettere la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il 16 marzo è anche previsto l'appuntamento con il saldo IVA, emerso dalla dichiarazione annuale. La somma potrà essere versata anche a rate, in questo caso però l'importo dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ognuna delle rate successive alla prima. Tra gli adempimenti in programma nella stessa giornata c'è l'appuntamento con la tassa di vidimazione dei libri sociali. I destinatari della scadenza sono le società di capitali. L'obbligo di versamento prevede un importo che varia a seconda del capitale sociale. In caso di variazione del capitale dopo il 1 gennaio la tassa di vidimazione dei libri sociali varia solo dal periodo d'imposta successivo. Infine, nello stesso giorno resta in programma il canonico appuntamento per i sostituti d'imposta, ovvero gli adempimenti periodici. I soggetti interessati devono provvedere ai versamenti IRPEF, IVA e dei contributi IMSS relativi allo scorso mese. Nello specifico sono interessate le ritenute IRPEF alla fonte su redditi di lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese precedente, oltre alle ritenute il sostituto di imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza, corrisposte nel mese precedente. I sostituti d'imposta devono provvedere inoltre al pagamento dei contributi IMSS dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di febbraio 2022. Le partite IVA con liquidazione IVA mensile dovranno provvedere ai versamenti relativi al mese precedente. L'ultima scadenza del mese, il 25 marzo 2022, consiste nell'invio degli elenchi Intrastat. L'adempimento riguarda esclusivamente i contribuenti con obbligo mensile, devono segnare la data in agenda agli operatori intracomunitari che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE. In merito al termine bisogna tenere conto di quanto previsto dalla determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 2021, ovvero dell'eliminazione degli elenchi intrastat acquisti trimestrali e delle semplificazioni per le transazioni di importo inferiore a 1.000 euro. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di marzo 2022,